Siamo dati due fasci di rette R HX meno Y più 3H uguale 0 ed S X meno 2HY più H uguale 0. Partiamo dal punto A. Determinare la retta comune ai due fasci. Cosa faremo? Partiamo dal fascio R HX meno Y più 3H uguale 0 e passiamo dalla forma implicita alla forma esplicita. Quindi cosa facciamo? Spostiamo. Meno Y uguale meno HX meno 3h e quindi y uguale hx più 3h facciamo la stessa cosa per il fascio S x meno 2hy più h uguale a 0 meno 2hy uguale meno x meno h quindi y uguale 1 fratto 2hx più h fratto 2h semplifichiamo quindi abbiamo y uguale 1 fratto 2hx più 1 mezzo. Adesso scriviamo le due equazioni una sotto l'altra, quindi y uguale hx più 3h e la seconda y uguale 1 fratto 2hx più 1 mezzo. Mi raccomando ricordiamoci che il parametro potrebbe essere diverso, quindi eh, cambiamo leggermente questo parametro, lo chiamiamo H1, il primo, e H2, il secondo. Per avere la stessa retta, cosa dovremmo avere? Dovremmo avere lo stesso coefficiente angolare e lo stesso termine noto. Quindi, H1 uguale 1 fratto 2 H2, perché devono essere uguali questi qua. E 3H1 deve essere uguale a un mezzo, perché devono essere uguali questi due. Da 3H1 uguale a un mezzo, troviamo che H1 è uguale a 1 sesto quindi se H1 è uguale a 1 sesto Un sesto è uguale a 1 fratto 2 H2 quindi 2 H2 deve essere uguale a 6 cioè H2 sarà uguale a 3 ora la nostra scelta possiamo sostituire H2 sostituire H1 nella nostra equazione e troveremo la retta in comune retta in comune Y uguale a 1 sesto X più 3 per un sesto semplifichiamo quindi y uguale un sesto x più un mezzo vediamo adesso il punto B scrivi al vero di H ricordate il punto intersezione P tra le rette R ed S ogni volta che leggiamo intersezione dobbiamo praticamente fare un sistema quindi sistema tra hx meno y più 3h uguale a 0 e x meno 2hy più h uguale a 0. Se leggiamo questa parola qui al variare di h, significa che le h dovremo utilizzarle come parametro e portarle a destra. Quindi partiamo dalla seconda equazione, ci troviamo la x, x uguale 2hy meno h, sostituiamo, h che moltiplica 2hy meno h, meno y più 3 h uguale a 0. Allora, moltiplichiamo, avremo 2h quadro y meno h quadro meno y più 3h uguale a 0. Continuiamo con la prima e sommiamo i termini simili che sono 2h quadro y con y, quindi 2h quadro meno 1 per y meno h quadro più 3h uguale a 0. Quindi da qui avremo che y è uguale a h quadro meno 3h tutto fratto 2h quadro meno 1. Ovviamente inseriamo anche le condizioni di esistenza, cioè 2h quadro meno 1 diverso da 0. Cioè h quadro diverso da un mezzo e quindi h diverso da più o meno radice quadrata di un mezzo. Sostituiamo adesso la y nella seconda. Avremo x uguale 2h per h quadro meno 3h fratto 2h quadro meno 1 meno h, cioè x uguale 2h cubo meno 6h quadro fratto 2h alla seconda meno 1 meno h, che è uguale a 2h cubo meno 6h quadro meno 2h più h tutto fratto 2h alla seconda meno 1 semplifichiamo questi due e avremo quindi che x sarà uguale a meno 6h quadro più h fratto 2h quadro meno 1 Rischiamo quindi il punto P il punto P sarà formato dalla x e dalla y la x è meno 6h quadro più h fratto 2h meno 1 e h meno 3h fratto 2h alla seconda meno 1. Ora, anche se abbiamo trovato il risultato del libro, però dobbiamo stare attenti perché noi sappiamo che il parametro h per il fascio di rette s e per il fascio di rette r non deve per forza essere uguale. Quindi in questo esercizio abbiamo ipotizzato che eh, le due rette avessero lo stesso parametro h mentre nel punto A abbiamo anche visto che per avere una retta comune il parametro H non deve essere lo stesso nei due fasci c'è qualche errore di fondo di solito il parametro è diverso da fascio a fascio avremmo dovuto mettere un H1 nel primo fascio, un H2 nel secondo fascio e nella sostituzione avremmo trovato un punto che dipende sia da H1 che da H2 e non soltanto da un H Vediamo adesso il punto C, cioè trova il valore di H per cui il punto P coincide con l'origine degli assi. Il punto C, P, deve coincidere con O. E come faremo? Faremo un sistema in cui la X e la Y saranno uguali a 0, cioè meno 6 H più H fratto 2 H quadro meno 1, deve essere uguale a 0, e H alla seconda meno 3 H fratto, 2h alla seconda meno 1 deve essere uguale a 0 avendo già fatto le condizioni di esistenza non ci interessano i denominatori e quindi avremo raccogliendo l'h che h che moltiplica meno 6h più 1 deve essere uguale a 0 cioè h uguale a 0 oppure h è uguale ad un sesto, vediamo dalla seconda La seconda abbiamo che h che moltiplica h 3 deve essere uguale a 0, e noi avremo h uguale a 0, oppure h uguale a 3. Nel caso dell'un sesto e di 3 non abbiamo lo 0, in questi due casi, non abbiamo lo 0 sia nella x che nella y. Invece con h uguale a 0 abbiamo lo 0 sia nella x che nella y, quindi soluzione h uguale a 0. Adesso risolviamo il punto D, quindi detti A e B rispettivi centri di fasci trova l'area del triangolo ABO. Come si trovano i centri dei due fasci? Praticamente raccogliamo h, meno y più h che moltiplica x più 3 uguale a 0, e per s cosa avremo? x più h che moltiplica meno 2y più 1 uguale a 0. Mettiamo a sistema le generatrici, quindi nel nostro caso meno y uguale a 0, e x più 3 uguale a 0 questo lo chiamiamo A e mettiamo sistema le altre generatrici cioè x uguale a 0 e meno 2y più 1 uguale a 0 nel primo caso avremo y uguale a 0 e x uguale a meno 3 nel secondo caso x uguale a 0 e y uguale a un mezzo questo qui lo chiamiamo B e allora abbiamo che il punto A a coordinate meno 3, 0 il punto B a coordinate 0, 1,5 e O, ricordiamoci che l'origine ha coordinate 0, 0 disegniamo questi tre punti e troviamo l'area del triangolo il nostro piano cartesiano lo mettiamo qua a destra ogni due quadratini facciamo un'unità questo è il punto A questo è l'origine e il punto B 0, 1,5 qua c'è il punto B allora il triangolo è questo qui, ABO, che è un triangolo rettangolo. In questo triangolo rettangolo è semplicissimo trovare l'area, perché basta fare base per altezza diviso 2. Allora, la base sarà lunga AO, l'altezza sarà lunga OB. Per trovare AO basta fare il valore assoluto di AX. Per trovare OB basta fare il valore assoluto di BY. Quindi l'altezza sarà uguale a un mezzo, la base sarà uguale a 3, quindi l'area uguale base per altezza fratto 2 è uguale 3 per un mezzo fratto 2, cioè 3 quarti.